Ragazzi bentornati, eh, come vedete ho cambiato un po' di cose Stanno cambiando un po' di cose eh, la parte dell'ambiente del canale oh, Sto cercando di sistemare una parte dell'ufficio solo per avere una postazione fissa Per farvi video E ho tra l'altro cambiato e comprato molta attrezzatura Ho cambiato totalmente il modo in cui registro i video Infatti la qualità dovrebbe essere molto meglio rispetto a prima Confermatemi anche perché ho seguito i vostri consigli su molti video, mi avete chiesto di migliorare alcune cose e sto tentando di farlo. Anche per questo in questi giorni non mi ci siamo sentiti, non ho fatto video. Ora ho sistemato quest'angolo, ho messo una scrivania adatta così da avere una postazione fissa, accendere, registrare e darvi video direttamente, il che mi rende molto più semplice portarvi contenuti di qualità un po' più complessa, un po' più alta. Detto questo, se non mi conoscete, mi chiamo Daniele, sono un e-commerce manager e parlo in questo canale di dropshipping, specialmente dropshipping sui marketplace, che nessuno in Italia vi tratta. Ma non solo, vi tratto anche di finanza personale, di crescita un po' monetaria, ma anche la nostra crescita personale E oggi andiamo a parlare appunto di finanza personale su cosa fare con i tuoi primi 100.000 euro Sia che tu li abbia, sia che tu non li abbia, così da arrivare preparato Allora, ho fatto qua un piccolo appunto Un attimo su cosa discutere, su cosa fare, visto che questa cifra è la prima cifra che vai a toccare su 6 zeri ed è un importante traguardo per la maggior parte delle persone, specialmente se hai iniziato un'attività online, ma anche, ma anche offline o comunque in qualsiasi modo tu abbia questa cifra. È importante saperla gestire perché non è una cifra alta, non è nemmeno una cifra bassa, ma è una cifra che puoi spendere facilmente anche in un giorno solo se gestita male. Quindi è importante sapere cosa farci. Allora, qual è la prima cosa da fare? La prima cosa da fare ragazzi è differenziare, no, non sto parlando di investimenti, non sto parlando di asset Ma di differenziare i soldi, ok? Mettiamo che ce l'hai cash, ce l'hai già eh, depositati, hai tutta l'intera cifra, tonda tonda Cosa fai? Toglili tutti da una banca Separali eh, In più banche 6 banche, 7 banche okay? perché in modo da differenziare il rischio perché se avete visto i miei video su Revolut mi hanno bloccato Revolut tra l'altro siete mm. molti che mi scrivete e mi commentate che avete avuto il conto bloccato sia su Revolut, su Paypal, su TransferWise insomma su uno dei conti conosciute persone anche che hanno bloccato su poste italiane quindi è una cosa che tocca un po' tutti i rami e se vi bloccano un conto per qualsiasi, mo qualsiasi motivo Okay? anche per controlli per eh, vi trovare tutta la cifra bloccata quindi è importante suddividere innanzitutto la cifra in modo da avere più compiti se te ne bloccano uno ti bloccano solo il 10-15% del tuo patrimonio ma questo vale per qualsiasi cifra ovviamente non cifre troppo basse che la cosa non ha senso e quindi dare, dare a attimino i tutta questa protezione quindi se hai fatto i tuoi primi 100.000 euro o anche il tuo primo milione e questa è la prima cosa che ti consiglio Seconda cosa, cosa fare una volta che hai raggiunto questa, questa cifra? Ovviamente il nostro obiettivo è aumentare queste cifre essendo ancora una cifra mh, relativamente bassa non ci permette quindi di avere un'entrata da, dai nostri investimenti e ci permette mh, di avere la stessa vita Poi, ovviamente bisogna vedere qual è il tuo stile di vita se vivi... In Thailandia, in qualche paesino della Thailandia dove ti costa per vivere 150 euro al mese, allora forse sì, ma non è questo il caso medio. Quindi, cosa fai? Innanzitutto, quello che ti consiglio di fare è stilare quanto costa il tuo stile di vita. Ok, mettiamo che tu spendi 1500 euro al mese per vivere, ti consiglio di calcolare esattamente più o meno quanto ti costa il tuo stile di vita, moltiplicarlo per due anni minimo e mettere quella cifra di lato differenziata su più conti in banca. E non toccarla mai né per investirla né per metterla in azioni né, per nessun motivo, lasciarla sempre liquida. Quindi, se tu spendi 1500 euro al mese, spenderai 18.000 euro l'anno per due sono 36.000 euro. Quindi, prendi 36.000 euro e mettili di lato immediatamente in un posto che non toccherai mai se non per una vera emergenza, almeno due anni. Ok, se avete meno risparmi, calcolate su sei mesi ma la regola ovviamente più risparmierete più mm, dovreste avere un cuscinetto per il vostro stile di vita messo in un posto non tocchierete mai e soprattutto su più banche quindi magari 30.000 euro lo dividete in, una in due banche in modo da averne una questo è importante sempre per il discorso di prima ed è importante avere un cuscinetto a qualsiasi stato finanziario in cui vi troviate perché non sapete cosa può succedere ad esempio una pandemia potete rimanere senza lavoro, il vostro business può soffrire, potete, per qualsiasi motivo, un'emergenza sanitaria, dovete avere comunque uno o due anni di vita in modo da essere mentalmente tranquilli che se succede qualcosa potete rilassarvi e avere il tempo di affrontare le problematiche. Questa è la prima cosa da fare, con qualsiasi cifra abbiate risparmiato. La terza cosa sono gli investimenti, avere dei soldi bloccati, per Cuscinetto va bene, ma avere tutti i soldi bloccati non ha senso è meglio investirli e diversificare i propri investimenti ovviamente mh, non sono un consulente finanziario è semplicemente mh, un dialogo sulla mia esperienza e sulle mie opinioni dovresti investire mh, il restante in, in posti sicuri a basso rischio più, diciamo, più... Più denaro hai e più dovresti alzare leggermente il rischio, sempre differenziato, in mia opinione, ma se hai poco denaro come 100.000 che poi diventano 62.000 perché 38 li metti come cuscinetto, ovviamente cifra variabile in base al tuo stile di vita, non puoi differenziare più di tanto inferenza su cose che ti portano un accumulo di cash lentamente abbastanza sicure come etf, no, non le cripto magari puoi suddividere il denaro magari nelle cripto, quello che ti consiglio metti il 2% del tuo patrimonio non di più mm, se proprio vuoi farla, vuoi metterla nel tuo portafoglio puoi per esempio differenziare anche con il copy trading no? ho io una rubrica mensile sulla mia esperienza sul copy trading sui toro, vai a vedere i video a breve esce anche il video di marzo differenzia e investi l'importante è non tenere la liquidità ferma investila ad esempio se i tuoi soldi sono venuti da un business hai un business online che okay, magari fai dropshipping prendi una cifra e investila quando ti sono rimasti 62.000 euro nel mio esempio prendi il 10% e investirai nel tuo business in modo ragionato per ricerca e sviluppo per migliorare la tecnologia per migliorare il mercato per fare stock vedi i punti del tuo business che ti possono fare aumentare possono avere un investimento eh, profittevole a, lungo, a medio lungo termine E il restante lo metti magari su azioni Su ETF E lo, lo, lo suddividi Importante è Differenziare e investire Questo fin da ora Perché prima inizi a investire Prima il denaro si comincia ad accumulare Investire anche nel tuo business Per aumentare le entrate Un'altra cosa da fare è Non spenderli ragazzi hm? È facile pensare bene ho i primi soldi di lato, bene. il mio business, mi comincia a generare denaro. Ho 100.000 euro, dai, va bene. La macchina nuova me la posso comprare 20.000 euro che saranno, che il 20% del vostro business, del, del vostro patrimonio. E dai, magari l'anticiolo della casa mi faccio in mutuo? No, ragazzi, no, non fate questo errore perché è facile. Quando vediamo, eh, mi i conti in banca, dei, mi i risultati. È facile cullarsi e cominciare a spenderli, okay? alzare il proprio stile di vita questo è pericoloso per diversi motivi prima cosa, quando alzate il vostro stile di vita è difficile tornare indietro se siete abituati a usare una panda e poi cominciate a usare la limousine è difficile tornare dalla limousine alla panda ragazzi è facile passare alla panda al ma è difficile tornare alla panda dopo che se ti sei abituato a un certo tipo di macchina stessa cosa per la casa, stessa cosa per il cibo per tutte cose, non alzate il vostro stile di vita è importante questo perché vi sarà difficile scendere e mh, voi non dovete essere nella condizione di avere uno stile di vita troppo alto per le vostre entrate perché se avete 100.000 euro di lato le vostre entrate sono di 3.000 euro al mese non potete alzare il vostro stile di vita a 3.000 euro al mese o a 2.500 perché non risparmiate più o addirittura c'è chi spende più di quello che guadagna quindi va in negativo e spende tutti i propri risparmi questo è pericolosissimo non alzate il vostro stile di vita non spendete i soldi tenete lo stesso stile di vita a lungo termine vi ripagherà a lungo termine vedrete, vedrete il denaro accumularsi così velocemente perché mentre voi tenete lo stesso stile di vita, lavorerete, investirete su voi stessi, investirete sul vostro business, sulla vostra formazione, e accrescerete le vostre competenze, il vostro valore aggiunto nel mercato. Aumentando il vostro valore aggiunto nel mercato, Aumenterete la vostra paga oraria, aumenterete le entrate del vostro business, aprirete nuovi business magari con giusti investimenti. I vostri investimenti cominceranno a remunerare il vostro conto in banca. E dannazione: mi accuderemo la penna e vedrete i risultati a lungo termine del denaro accumularsi sempre di più. Si chiama interesse composto. Quindi questo è importante: non alzate il vostro stile di vita, tenete il vostro stile di vita come ce l'avete sempre avuto. Questo non vuol dire, non vi volete passare qualche piacere. Lasciate stare tutti quegli stupidi che vi dicono «Eh, vabbè, ma è la vita, si vive una volta sola». Sì, ok, giusto. Ma se hai 5, 25 non vivi una volta sola. Vivi un giorno, vivi un mese. Poi fai il cane tutta la vita. Qui stiamo parlando, ragazzi, di crearsi una base solida che ci permette di essere tranquilli e sereni a lungo termine. Tranquilli e sereni ancora, come fra dieci anni, non di sbocciare due giorni e poi tornare a fare la fame dopo due giorni. E questo, se avete 100.000 euro e vi comprate la macchina e, mettete, e vi fate il mutuo e date un 10 euro per la casa, restate senza un euro, se vi va bene, forse vi restano un paio di mila euro in banca, e tornate appunto al, al meno, meno del punto di partenza, perché ora avete una macchina che vi succhia soldi continuamente, avete una casa da ripagare con un mutuo e siete al punto di partenza. Okay. Questo non è il video per parlare se è meglio il mutuo, l'affitto, lasciamo stare, ci sono tanti video andatevi a vedere non miei, di altre gente, soprattutto in inglese, anche se il mercato è leggermente diverso, ma andate a informarvi a capire cos cosa è meglio, non è lo scopo di questo video, magari poi ci farò un video, non spendeteli. Ultimo consiglio che vi posso dare se avete i vostri 100.000 euro, è accumulate e moltiplicate poi gli investimenti non smettete mai pensateci se avete 1000 euro in banca quanto è difficile arrivare a 100.000 euro dovete moltiplicare il vostro patrimonio per 100 volte da 1000 a 100.000 okay, pensate a questo ma se avete 100.000 euro quanto è difficile arrivare a un milione dovete moltiplicare il vostro patrimonio solo di 10 volte da 1000 a 1 milione sono 100 volte da 1000 a 100.000 sono Scusate, da 1.000 a un milione sono 1.000 volte, da 1.000 a 100.000 sono 100 volte, da 100.000 a un milione sono 10 volte. Quindi perché dovete fargli subiti e spendere tutto il vostro patrimonio in cose futili, alzando il vostro stile di vita, se siete a un passo dall'avere un risultato davvero importante, di entrare nelle sette cifre, di essere fra i pochi avere sette cifre. Quindi questo è un consiglio, Il consiglio forse più importante di questo video, smettila di spendere resisti, accumula, investi a lungo termine avrai così tanto accumulo che potrai avere il di vita quando va aumentato il tuo stile di vita? il tuo stile di vita va aumentato quando hai degli asset che ti portano denaro che puoi spendere senza toccare il tuo patrimonio okay? se io ho 100.000 non vado a spendere 200.000, investo 200.000 che magari importano 10.000 l'anno quei 10.000 l'anno magari 5.000 li spendo e 5.000 li reinvesto e così via che okay? esempio molto crudo. questo è quello che ti consiglio di fare se hai i tuoi primi 100.000 inoltre se hai i tuoi primi 100.000 ma anche se non li hai e li vuoi avere iscriviti al canale metti mi piace così che potrai essere aggiornato su tutte le novità dei miei video e su aiutarmi a farmi crescere la piattaforma. ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi